Oggi vi parlerò di questo straordinario centro che si trova su Kitely. Kitely è una regione open, è una open un po' particolare perché è offline, ovvero le regioni finché sono, non hanno abitanti, non hanno visitatori, sono offline e vengono avviate, questo per risparmiare spazio sul server, vengono avviate quando qualcuno chiede di visitarle. Si viene proiettati in questo spazio dove un cartello dice che ci, dopo qualche minuto la regione sarà avviata. Non è questo il centro che avete appena visto, questo è appunto il centro, anzi il secondo piano del centro informativo sull'hyper che fa parte della uh, Community Virtual Library che ha in realtà eh, sede, la sede principale in Second Life ma si trova anche su Kitli, in due distinti luoghi e eh, su Avacon con un'interessantissima biblioteca biblioteca dall'aspetto da un, un poco più tradizionale. Quelli che vedete qua sono i portali: i portali per l'hypergriding e portano di norma verso eh, delle zone dei, dei luoghi di interesse educativo. Quindi eh, parliamo qua non di intrattenimento. Eh, non in particolare di arte ma di siti che hanno a che fare con l'istruzione quando si è interessati si clicca su, sul cartello e il cartello descrive cosa c'è all'interno della regione ehm, cui si viene portati attraverso il portale. Quindi se volete bloccate eh, questo video e leggete con più calma. Eh, quella specie di pallone azzurrino dà le informazioni su quello che è il, ce il centro, questo centro, mentre invece quel blocco nero è un um, teletrasportatore verso il piano principale, cioè l'edificio principale del centro informativo, quindi basta cliccare e scegliere una voce sul menu, ricliccare su quella specie di rettangolo nero ed ecco si viene proiettati in questo, per esempio, io ho scelto di eh, arrivare al piano principale del centro informativo dove vedete, una, diciamo così, una località un poco più ordinaria. Ecco, come vedete, con, così eh, faccio vedere un attimo dov'è che si trova, come è organizzata questa, questa regione. E fra un attimo vedremo anche una mappa, magari fermate il video per leggere bene la mappa di questa regione stessa. Ecco, noi siamo qua a sinistra, centro-sinistra, non si vede la torre, in basso a destra c'è un, un caffè, c'è un centro oceanografico in centro e un, uno spazio eh, per le mostre. Qui sul fondo c'è un cartello che presenta la curatrice Bethany Winslow, e dà eh, anche la sua mail per poterla eh, contattare eh, perché non dimentichiamoci che questa è un'emanazione di un lavoro reale che viene fatto eh, da questa docente eh, della Università Statale di San José in California. Il cartello dice che su richiesta concedono questo spazio anche per le conferenze. Mentre invece i quattro cartelli che vedete in fondo danno un'idea delle principali attività di questo tipo di eh, luoghi curati dalla Community Virtual Library e sono essenzialmente attività di documentazione sul, sul virtuale e raccolta di informazione e organizzazione nei database. Quindi cliccando il pannello Dopo un po' di tempo si apre, ehm, si vede questo sito, io sono andata direttamente al sito perché ci metteva un po' a caricarsi, come vedete questo è un database dei mondi virtuali, ma ripeto sono sempre mondi virtuali, regioni collegate al mondo dell'istruzione. Tra l'altro la voce su Edmondo è stata inserita su, perché l'ho chiesto io e ho fornito anche le informazioni affinché figurasse Edmondo. Sarebbe interessante inserire la regione Edu3D che quella volta non conoscevo molto e quindi non ho, non ho messo. Come vedete c'è anche una descrizione delle finalità del mondo, poi c'è scritto chi, chi l'ha fondato, chi sono i referenti, i responsabili del mondo, eh, quando è stata fondata e diverse altre eh, informazioni interessanti, per esempio come, la si, come si raggiunge la regione, ehm, e per esempio ehm, se, ci devono essere, se sono richiesti dei requisiti, per, eh, vi stavo mostrando qua. Eh, I tipici indirizzi per l'hypergrading, i requisiti per poter visitare la regione che in Edmondo sono abbastanza limitati, limitanti come voi sapete. Eh, questo è il form, è il modulo per fare richiesta di inserire una regione in questo interessante database. Io adesso ve lo faccio vedere pian pianino così vi fate un'idea di quali sono le informazioni che vengono chieste. Naturalmente viene chiesto chi sono i responsabili, qual è la mission del mondo, se c'è eh, un'associazione alle spalle che è responsabile del dell'istituzione, un'istituzione alle spalle, eh, che, se c'è un sito web collegato a questo mondo, nel caso di Edu3D c'è, e poi ci sono alcune domande standard, per esempio qual è il eh, l'ambito, il campo di interesse della regione, eh, che tipo di apprendimento vi si svolge, se apprendimento formale, non formale o informale come nel nostro caso, eh, chi sono i destinatari, a che livello di istruzione si collegano dalla, dalla primaria fino al continuous, lifelong learning e via via tutte le informazioni più tecniche sui requisiti per accedere, gli indirizzi e via così. Ecco, io finirò questa carrellata mostrandovi questo cartello che si trova appunto nella biblioteca, eh, che è bellissimo, dice l'unica cosa che dovete assolutamente conoscere è eh, lo, la localizzazione della biblioteca.